Salve a allora, tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi oggi vi spiego come fare la missione di di La giovane Millisand che sta morendo lì alla chiesa, quindi dobbiamo salvarla Molto semplice, basta procurarci un ago d'oro non legato Basta uccidere questo comandante che si trova qui E una volta ucciso vi darà sia lo stendardo del comandante e il filo non legato d'oro Perché una volta ricevuto questo filo lo date a lui Uh, lui lo legherà, poi dobbiamo concedergli qualche tempo E fate passare la notte, poi ritornate da lui, parlate con lui E lui vi darà questo ago legato Molto semplice E poi un'altra cosa che vi dirà è quella di accendere le tre torri nella città di Selia Dove stanno tutti quei fantasmi Accendete tutte quelle tre torri Si sbloccheranno alcuni sigilli Quelli sigilli all'interno troverete sia bauli che si sbloccherà anche una, una, cioè il portone, là, il sigillo della porta. Quindi entrate lì dentro e raggiungete quella chiesa dove sta Millicent, la giovane che sta morendo lì alla chiesa a causa della marcicenza. Ecco come potete vedere, sono ritornato da lui. Ha riparato l'ago, adesso dobbiamo fargli un uh, favore. Come potete vedere, potresti consegnarlo alla giovane Millicent. Ecco, ago d'oro puro. Una volta fatto uh, andiamo lì by the wretched past to worship her or rather a wretched fate indeed the po do you find it peculiar that i would show such concern for the girl well i'm the one that found her a mere babe in the swamp di aeonia she is one of mie dear daughters but the rotting sickness erodes why doubt that she remembers the first thing about me oh i must be getting old i didn't <laughs> now all you need to do she's convalescing in the church atop the do so and you shall receive ecco come potete vedere lì sono le torri da accendere salite lassopra ceneri della fiamma Un'altra volta fatto questo, uh, salite qua sopra, entrate in questa porta perché qui c è, c è, prima c'era il sigillo che non vi faceva passare. Quindi proseguite da questa parte alla chiesa della pestilenza, eccola lì. Gli diamo il lago d'oro. Poi lei farà una cosa, una, una specie di magia, quindi so, dovrà. Eh, già, eh. Ha detto dov dovrò trafiggermi con quel lago e si salverà. Una volta che si è salvata. Tornate da lei. Eh, vi, darà un... vi darà un amuleto da equipaggiare. Poi andate dal vecchio Cory e vi si sbloccherà così eh, gli incantesimi. E potete ottenere quella cometa notturna e gli altri incantesimi. Questo facile than expected. Qui adesso ritorno da lui. Ci dirà grazie, ti ringrazio veramente, hai consegnato lago. adesso puoi imparare alcuni dei miei incantesimi. Più che imparare dobbiamo comprarli? Beh, vabbè, così è. Studia stregonerie, eccola qua. La fosca della Vergine dell'Oscurità. Scheggia notturna. Questo invece c'è ce l'ho, la stella della scintipietra, ok, ok, a posto, a posto. Quindi, se il video vi è stato utilissimo, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina, se il video vi è stato utilissimo. Io adesso sto tornando da lei per farmi dare questo amuleto, guardate la senza braccio, in forma. Sta benissimo, quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!